Io volevo dire che insomma, questa delibera abbiamo, potuto, abbiamo avuto modo di analizzarla in una commissione congiunta eh, patrimonio-cultura e e dall'analisi che è emersa anche con la stessa consigliera Celli eh, è risultata molto lacunosa anche nell'andare nell a definire quella che è eh, la rete eh, di sistema che si, viene, si verrebbe a creare de, tramite eh, l'istituzione di questa dell'uso culturale di questi spazi, insomma la consigliera non ha saputo spiegarcelo nel merito e quindi già questo era un primo punto che ci aveva lasciato eh, alquanto perpressi. Seconda cosa era emerso perché abbiamo invitato tutti i municipi, insomma, interessati dai siti indicati in maniera molto chiara e specifica eh, dalla consigliera ad indicarci lo stato di fatto di questi siti e, e in molti casi eh, i municipi hanno espresso, cioè hanno condiviso già dei progetti in essere o, o invece problemi di agibilità o gravi problemi strutturali eh, dei, degli spazi indicati. Quindi eh, si è analizzata il, il fatto che comunque non c'era stato un confronto reale con il dipartimento patrimonio anche per verificare lo stato dell'arte di questi spazi allo stato attuale, che eh, avrebbero comunque una serie di problemi. Poi eh, abbiamo chiesto alla consigliera insomma eh, da dove fosse emerso questo elenco di spazi, però non è che ci ha saputo rispondere in maniera chiara, anche questo è un po' rimasto un mistero all'interno della Commissione, e, eh, abbiamo comunque condiviso... Oh, quello che è il lavoro che sta facendo ehm, il patrimonio, il dipartimento patrimonio con il dipartimento cultura e ehm, in particolare il patrimonio proprio a cui abbiamo dato indicazione di eh, mappare con tutti i municipi, quelli che sono i bisogni e le necessità sul territorio rispetto alla definizione degli spazi culturali. Quindi rappresentavamo eh, esempi come spazi cinematografici in eh, aree di municipio in cui è completamente assente questo servizio eh, o, o spazi bibliotecari nei municipi in cui magari c'è completa assenza delle biblioteche, dell'istituzione delle biblioteche di Roma. Quindi una cosa che eh, nasce da uno studio a monte e che eh, non casualmente viene decisa eh, poi in sede territoriale. Ecco, quindi per dare una risposta più corretta eh, rispetto a quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Per tutti questi motivi insomma, abbiamo valutato l'opportunità di eh, votare contro questa delibera che anche nei suoi contenuti, insomma, come già dicevo. Eh, è molto leggera e eh, potrebbe essere più paragonata a una mozione che a una delibera eh, di indirizzo che poi va a indicare in maniera poco corretta dei siti specifici, perché in una delibera di indirizzo non bisognerebbe andare ad indicare precisamente eh, dei siti. E per questo, per tutti questi motivi insomma, abbiamo valutato il fatto che non fosse nemmeno emendabile e quindi abbiamo dato parere negativo. Grazie Presidente.